Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Volevo terminare il video che ho iniziato qualche mese fa dando il mio parere, sono 3-4 mesi che la sto provando, su questa lampada LED dell'agnello. Eccoci sul canale. Allora questa l'ho acquistata a gennaio e da gennaio adesso siamo a metà aprile praticamente è rimasta sempre accesa nelle sue 14 16 ore di urne quindi adesso posso esprimere un parere un parere mio personale per carità poi intanto vi riassumo brevemente le caratteristiche fondamentali 588 led full spectrum cioè a tutte le bande di frequenza della luce che occorrono alle piantine non è regolabile a differenza di alcune che hanno il pulsante per regolare le varie frequenze, queste no, è sempre accesa. Faccio vedere senza ceccarvi eccola qui, ci sono vari led accesi. Tra questi vi sono l'ultravioletto e l'infrarosso, e poi tutte le gambe di frequenze che ci sono nel centro. Col tempo l'ho sollevata un po', adesso mi avvicino vi faccio vedere. Eccola qua. Vedete, ho fatto dei gancetti e l'ho sollevata mano a mano, commentavo il numero delle piantine. Qui, ovviamente adesso. Ho esagerato un po', però ero partito soltanto con questa vasca. Questa vasca qui misura 95x71, io mi sono spinto fino a 130x98. L'altezza attuale della lampada rispetto al piano è di 52 cm. Quindi con una sola lampada riusciamo a coprire una superficie di 130x70 circa e non è male, però è poco nel mio caso perché mi sono allungato fin là con le piantine e ovviamente non basta insomma, ho messo altre lampade ma sono di potenza inferiore consumano solo corrente per niente, quindi l'anno prossimo mi sono ripromesso che ne acquisterò altre due, le metterò tutte in serie perché questa come vi dicevo nell'altro video con un solo comando permette di collegarne in serie più di una, qui abbiamo l'altra presa a cui collegare le altre lampade e quindi con un comando solo riusciamo a pilotarne più di una. Una caratteristica che mi ha colpito e non ci avevo pensato all'inizio è la ventola che c'è all'interno per raffreddare i led eccola qui questa ovviamente è sempre accesa un effetto secondario di questa ventola qui è il fatto che arriva aria sulle piantine questo permette di non avere assolutamente alcun tipo di muffa sulle piantine adesso vi riporto uno spezzone del video dell'anno scorso quando ho fatto il semenzaio in serra all'interno di un cassoncino chiuso di quelli acquistati non avevo alcun tipo di ventilazione e vi faccio vedere quello che era successo c'è sempre da imparare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 raffreddando i led smuove l'aria e quindi non ci sono ristagni di muffe e quant'altro e questo è un vantaggio enorme arriviamo alla voce consumi io ho la fortuna di avere un impianto solare quindi di giorno praticamente ce l'ho gratis il mio consumo va dal tramonto alle 10 di sera circa quindi alla fine io consumo un 3 4 ore al giorno mi rendo conto però che chi non ha un impianto solare questo potrebbe essere un costo non irrilevante sono 80 watt quindi mettete in conto circa un kilowatt al giorno con quello che costa adesso la corrente però eh, è giusto anche eh, prendere in considerazione questo questo aspetto bene ci tenevo a fare questo video perché volevo il discorso col mio test di quattro mesi su questa lampada sono pienamente soddisfatto e ve la consiglio. Vi ricordo che c'è ancora lo sconto se vi interessa del 10% potete acquistarla anche su Amazon dove vi pare, però se volete lo sconto 10% dovete acquistarla sul sito del produttore. Bene, tutto per questo breve video era soltanto per chiudere un po' il discorso aperto su questa lampada. L'altra volta era solo una preview. Vi ringrazio per essere stati come anche oggi. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale condividete il video se vi fa piacere magari ormai siamo a fine stagione per l'anno prossimo potrebbe essere una buona idea questa se avete modo di acquistare una lampada led del genere vi ringrazio per essere stati con me vi auguro una buona giornata ci vediamo giovedì prossimo